Buongiorno a tutti, in questa lezione parleremo delle equazioni di grado superiore al secondo. Dopo aver visto nella lezione 7 le equazioni di primo grado, nella lezione 8 le, lezioni di, le equazioni di secondo grado, vedremo in questa lezione le equazioni di grado superiore al secondo. Per parlare delle equazioni di grado superiore al secondo è necessario introdurre quello che viene chiamato il teorema fondamentale dell'algebra. Cosa ci dice il teorema fondamentale dell'algebra? In particolare ci dice che un'equazione di grado n, con n numero intero positivo, del tipo a n x alla n più a n meno 1, x alla n meno 1 più a1x più a0, uguale a 0, quindi diciamo un'equazione di grado appunto n, ha in R, quindi nell'insieme dei numeri reali, un numero di radici minore o uguale al grado dell'equazione, quindi minore o uguale di n. Invece, la stessa equazione ha in C, che avremo modo poi di analizzare più dettagliatamente in una lezione successiva, l'insieme dei numeri complessi, un numero di radici pari esattamente ad n, cioè al grado dell'equazione. Detto questo, possiamo passare a analizzare alcune tecniche che eh, ci consentono di eh, risolvere anche le equazioni di grado superiore al eh, secondo. In particolare, se un'equazione è scritta nella forma p di x uguale a 0, cioè nella forma polinomiale in cui x è l'incognita dell'equazione, eh, possiamo cercare di ottenere una o più soluzioni di questa equazione andando evidentemente a scomporre il polinomio in prodotti caratterizzati da polinomi di primo o di secondo grado che abbiamo visto possiamo risolvere abbastanza agevolmente con tutte le tecniche di soluzione no? delle equazioni di primo e di secondo grado. Per cui il tema delle equazioni di grado superiore al secondo principale è quello di cercare di scomporre il polinomio di grado n con cui abbiamo a che fare e poi applicare evidentemente le leggi dell'annullamento del prodotto sulle singole equazioni di primo e secondo grado che avremo a disposizione. Poi vedremo che ci sono anche alcune particolari equazioni di grado superiore al secondo che analizzeremo tra poco in questa lezione. Quindi per scomporre il polinomio, oltre a tutte le tecniche che abbiamo già visto relative alla scomposizione, ricordiamo in particolare quella di Ruffini, che è molto utile quando soprattutto il polinomio è di grado n, cioè di grado elevato, e vi ricordo che per cercare di scomporre il polinomio di grado n è possibile andare a trovare tutti quei eh, valori che annullano evidentemente il polinomio, che sono radici, ossia soluzioni di quell'equazione eh, di grado n, e poi abbassare di volta in volta il grado del polinomio fino a cercare di riportarlo al primo o al secondo, quindi in maniera più gestibile. Per quanto riguarda le equazioni particolari che voglio presentarvi ehm, relative al grado superiore al secondo, vediamo in primis le equazioni binomie. Le equazioni binomie sono del tipo eh, ax alla n più b uguale a 0. n, come al solito, è un numero intero positivo e a e b invece sono due numeri reali, come al solito con a diverso da zero. Allora, evidentemente queste possono essere portate nella forma x alla n uguale a meno b su a, o meglio scriviamo x alla n uguale ad m. Bisogna distinguere necessariamente due casi, il caso in cui n sia dispari e il caso in cui invece n sia un numero reale, però pari. Allora, se n è dispari, la soluzione è molto semplice ed è semplicemente la radice ennesima di m. Abbiamo già parlato di queste cose quando abbiamo visto i radicali. No? Abbiamo detto che i radicali sono l'operazione avversa dell'elevamento a potenza ennesima, di conseguenza torna esattamente lo stesso concetto. Per quanto riguarda n pari, invece, dobbiamo fare un'ulteriore distinzione che riguarda proprio il valore di m, cioè m maggiore o uguale di 0 o m minore di 0. Se m è una quantità positiva o nulla, la soluzione di questa equazione binomia è che x sia uguale a più o meno la radice ennesima di m. Per quanto riguarda invece un numero negativo, m numero negativo, come abbiamo già più volte eh, visto, questa soluzione evidentemente non esiste, è impossibile e quindi l'equazione binomia non è eh, risolvibile. Stiamo parlando di un'equazione del tipo eh, x alla quarta uguale ad esempio a meno 5, evidentemente una quantità elevata a una potenza pari, abbiamo già detto più volte, è eh, da luogo a un numero positivo e quindi non potrà mai essere uguale a un numero negativo. Un'altra equazione molto importante, sempre di grado superiore al secondo, sono le equazioni trinomie. Le equazioni trinomie sono equazioni riconducibili nella forma ax alla 2n più bx alla n più c uguale a 0, dove n, come al solito, è un numero intero positivo, e a, b e c appartengono ai numeri reali, sempre con a diverso da 0. L'incognita di conseguenza compare due volte in due termini diversi e in particolare compare con due esponenti diversi, l'uno il doppio dell'altro. Questo è ciò che caratterizza diciamo le equazioni eh, trinomie e per poterle risolvere ci si avvale di un'incognita definita incognita ausiliaria, chiamiamola z in questo caso, e la porremo pari a x alla n. Di conseguenza z alla seconda sarà pari a x alla 2. In questo modo trasformiamo di fatto un'equazione trinomia in un'equazione di secondo grado, in z, quindi az alla seconda più bz più c equazioni che quindi andremo a risolvere, troveremo se ci sono eventuali valori di z, dopodiché si ritornerà nella x, che è la variabile ovviamente principale, e, e andremo a riapplicare la sostituzione che abbiamo fatto in precedenza, dicendo ovviamente che x alla n sarà uguale a z1, x alla n sarà uguale a z2, e andando di, di fatto a risolvere due equazioni binomie, cioè quelle che abbiamo visto in precedenza. Di tutte quante le trinomie ce n'è una in particolare, che è quella caratterizzata dall'avere quell'n che abbiamo visto in precedenza, cioè questo valore qui pari a 2, che riguarda le equazioni b quadratiche, quindi equazione b quadratica. Sono di conseguenza delle equazioni del tipo ax alla quarta più bx alla seconda più c uguale a 0. La tecnica di soluzione è esattamente la stessa, andremo a sostituire al posto di x alla seconda z e ovviamente al posto di x alla quarta z alla seconda e le trasformeremo in equazioni di secondo grado che poi andremo, ovviamente, a, mm, di cui andremo a trovare le soluzioni z1 e z2 che poi andranno di nuovo sostituite nella sostituzione principale e si va, andrà a ricavare le eventuali soluzioni in x, se esistono come al solito. Ultima equazione particolare che vi voglio presentare è quella relativa alle equazioni reciproche. Sono delle equazioni che, scritte nella forma sempre polinomiale, cioè p di x uguale a 0, nella forma, diciamo, canonica, um, un'equazione detta reciproca se i coefficienti dei termini estremi e di quelli equidistanti dagli estremi sono uguali opposti. Stiamo parlando ad esempio di un'equazione del tipo 2x alla quinta più 3x alla quarta meno 10x alla terza meno 10x alla seconda più 3x più 2 uguale a zero. Come vedete i coefficienti dei termini estremi sono uguali tra di loro oppure opposti, ancora uguali e ancora uguali. Quindi in questo caso, in particolare tra tutte quelle equazioni reciproche, ci limitiamo adesso a vedere un esempio per quello che riguarda le equazioni reciproche di terzo grado, che sono equazioni del tipo ax alla terza più bx alla seconda più bx più a uguale a zero, quindi termini estremi e quelli equidistanti dagli estremi uguali, e ax alla terza più bx alla seconda meno bx meno a uguale a zero. Come si può vedere facilmente osservando entrambe le equazioni, nel primo caso, quindi nel caso in cui tutti i termini sono qui positivi, riportati, si osserva molto semplicemente che x uguale a meno 1 è una radice, è una soluzione di questa tipologia di equazioni. Basta andare a sostituire meno 1 al posto dell'equazione e notiamo che si annulla il polinomio quindi x uguale a meno 1 è soluzione. Analogamente, per quest'altro tipo, x uguale 1 costituisce radice della soluzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che utilizzando Ruffini possiamo abbassare queste equazioni reciproche dal terzo grado, che diventeranno quindi secondo grado, essendo eh, sicuramente divisibili per x più 1 di qua e x meno 1 quest'altra, utilizzando quindi a quel punto le normali eh, tecniche di soluzione delle equazioni di secondo grado, a cui abbiamo riportato quella di terzo, possiamo facilmente andare a risolvere anche questa tipologia di equazioni. Con questo abbiamo finito anche le equazioni di grado superiore al secondo. E nella prossima lezione analizzeremo un altro argomento molto importante che riguarda i sistemi di equazione, un argomento molto importante perché per chi fa l'ingegnere è fondamentale gestire molto spesso dei problemi che non sono facilmente risolvibili con un'unica equazione ma che richiamano più variabili e di conseguenza e risolvibili esclusivamente utilizzando i sistemi di equazioni.